Ciao ragazzi e ben ritrovati in questo nuovo video, io sono Fabrizio e quest'oggi vi presento la Seat Leon TCR che abbiamo scelto per il prossimo campionato che inizierà questo venerdì e voglio assolutamente insieme a voi eh, non solo condividere questa bellezza ma eh, farvi scoprire il Mugello e quindi la prima gara, ci vediamo subito in pista. E ci siamo ragazzi, siamo in pista sul rettilineo. Stiamo per passare davanti ai box in questo momento qui al Mugello, prima tappa del campionato Seat Leon TCR organizzato Sim Drivers questo prossimo venerdì e siamo qui per farvi vedere il Mugello. Siamo allo staccatone dei 100 prima della San Donato, solitamente si fa in terza, dipende dal vostro setup e dal vostro stile di guida alla ricerca della massima attrazione possibile quindi si interpreta bene la Lugo sulla sinistra per stringere poi a destra sull'appoggio secco largo qui sul cordolo cercare di raddrizzare le ruote il più presto possibile gas a martello materassi in arrivo si anticipa un po' si cerca il cordolo a sinistra quindi la Borgo San Lorenzo sulla destra quindi gasta martello giù sul cordolo quinta piccolo rettifilo a destra si scala una marcia sulla Casanova Bello largo qui e si stringe sulla Savelli. Quinta e qui massimo Massima velocità possibile per l'arrabbiata Si gioca con l'acceleratore per mantenere l'auto Su, sopra i 180 km orari se possibile Quindi si affronta la l'arrabbiata 2 Si alza un pochettino, si rilascia l'acceleratore E poi giù, ancora Acceleratore a martello E poi scarperia sulla destra Si stringe sul cordolo Io qui non l'ho toccato, non importa Per poi andare sulla paraggia sinistra Qui è importante uscire bene per guadagnare un massima velocità e sono qui che si fanno i sorpassi quindi staccatone ai 70 correntaio occhio a come si interpreta si stringe poi per allargare si resta a filo acceleratore quindi si accelera si sta un po' larghi e si stringe sulla destra quindi per affrontare le biondetti con il gas in fondo e quindi quinta e sesta per lo staccatone finale della bucine eh, occhio qua non uscire fuori Terza o quarta Dipende da come La interpretate E qui gas a Martello ragazzi Per ritrovarsi Sul rettilino finale Davanti ai box Sulla linea del traguardo Io vi ringrazio Per avermi seguito Come al solito Se non l'avete fatto Iscrivetevi al canale Tanto è gratuito Lasciatemi un commento Un like Noi ci vediamo Venerdì alle 21 Ciao